Buonasera e benvenuti in questo nuovo video, qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Gratualsphere e in questo video andremo a completare ormai la regione di Kalos, fino ad arrivare alla Lega Pokémon di Kalos. Non la inizieremo in questo video, la faremo tutta nel prossimo, perché a questo ci dedicheremo all'ultimo percorso che ci rimane di Kalos, ovvero il percorso 22. Nel frattempo vi faccio vedere come al solito la nostra squadra, composta da Caolucia, Gudra, Talonflame, Greninja, Noivern e Pikachu. Nello scorso episodio abbiamo affrontato per l'ultima volta Serena, se ve lo siete persi andatevelo a vedere. Trovate... Lo trovate nel mio canale semplicemente. E abbiamo anche ottenuto ufficialmente l'ultima medaglia sconfiggendo Edel qui a Fractalopoli. A questo punto non ci rimane altro che andare nel percorso 22 nel frattempo io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Rush di questa parte in particolare e della regione di Kalos che ormai è giunta al termine di guardare in descrizione perché ci sono dei link che potrebbero interessarvi riguardo a prove gratuite di um, servizi Amazon oppure roba che potete acquistare come giochi per Nintendo Switch, componenti PC eccetera eccetera Detto ciò quindi andiamo e come sempre iscrivetevi al canale. Salve, hai tempo per parlare? Ma cosa di, di Geova? Non, non ho tempo. Allora, Ivan, che manda in campo Chandeliur. Bello, era da un po' che non lo vedevo Shandeliur. Allora, contro Shandeliur io però cambierei Pokémon e manderei Greninja, molto volentieri. Eccoci qua. Poi converrebbe magari cambiare Coluccia dal primo posto, dato che è già a livello 51, non paralizzarmelo, per favore, grazie. E andiamo di surf, che penso possa one-shotare Chandelure. E invece no, resiste. Resiste Chandelure, complimenti. Allora andiamo di extra senso. Ecco fatto. E abbiamo sconfitto il primo allenatore del percorso 22, dell'ultimo percorso di Kalos. Allora, andiamo a mettere davanti Noivern, che è l'unico che deve ancora fare il livello 50. Ecco fatto. E andiamo a sfidare questo scienziato. Vai, anche questo è fissato con le foto. Ed è Trevor. Sicuramente qualcuno di voi conosce questi personaggi, perché immagino siano appartenenti all'anime Trevor. Non, magari non è un personaggio principale, ma... Uno degli allenatori che trovano in giro Allora Charizard hm, Ho paura che lo faccia Mega Evolvere Io quindi tiro un bel Drago Pulsar E appunto Figurati se non lo fa Evolvere Charizard Mega Charizard Y Che mette siccità Ok noi ritiriamo un bel Drago Pulsar Che però come mi avete detto nei commenti Charizard Mega Charizard Y Madonna non so più parlare, <ride> parlare. Mega Charizard Y Non prende il tipo Drago Rimane tipo fuoco volante. Quindi mi conviene cambiare Pokémon e mi conviene mandare Greninja. Perché Noivern non ce la può fare a vincere contro uh, Mega Charizard. Mentre forse Greninja con un bel surf. Anche se la potenza delle mosse di tipo acqua è diminuita l'elasticità, potrebbe forse farcela. Vediamo. No, troppo troppo diminuita l'elasticità. Heatwave invece mi ha disintegrato anche questo Mega Charizard. Eh? Complimenti. Mm, allora a questo punto mando Pikachu. Tiriamo fuori l'asso dalla manica. E il Pikachu che usa Thunder Punch. Super efficace e addio Charizard. Stiamo avendo degli assaggi delle lotte più difficili di Kalos che ci attendono appunto alla Lega Pokémon nel prossimo episodio. Aerodactyl. Avrei voluto avere granigia per Aerodactyl, effettivamente. Uh, userò Gudra allora. Sperando che non lo faccia Mega Volver. No, beh, puoi fare Mega Volver solo un Pokémon per lotta, mi sa. Quindi non può fare Mega Volver anche Aerodactyl. Andremo di oltraggio. Ok, Iron Head. Crunch, sperando non mi faccia tentennare. Perfetto. Altro oltraggio, peccato in faccia. E chi manda? Florgas che si becca un altro oltraggio. No, non se lo becca perché mi one-shotta Gudra con Moonblast. A questo punto io manderei Auluccia, tocca proprio a Auluccia e userei Poison Jab, super efficace, buono, li togliamo metà vita, ah, Moonblast mi ha disintegrato, Niente, ragazzi il Pokémon Folletto contro la squadra di Ash è troppo forte, <ride> troppo troppo forte, andiamo di Talonflame e andiamo di Acrobazia, buon danno e ci portiamo a casa la vittoria, non senza fatica. Nice shot, thank you. In ogni caso andiamo un attimo a curarci i Pokémon perché me ne hanno disintegrati. Fortunatamente il centro Pokémon è letteralmente quei due passi, quindi non, non c'è bisogno di tagliare il video. Il tempo in cui praticamente dico andiamo a curarci i Pokémon e l'ho fatto. Ecco fatto, quindi non c'è nemmeno l'erba alta in mezzo, non ci sono problemi. Ritorniamo nel percorso 22. Non bisogna prendere questi allenatori sotto gamba. Come vedete, come livelli sono praticamente perfetti rispetto a noi. Voglio quello strumento. E come Pokémon hanno dei Pokémon molto buoni. A questo serve un po' di pratica. Hanno comunque Pokémon evoluti, mega evoluzioni. Non sono da prendere sotto gamba queste. Se volai, userò Drago Pulsar. Buono, almeno metà vita gli ho tolto. Vai ancora con Drago Pulsar Buono, bravo Noever. livello 50 E Crustol, tipo roccia Coleottero Quindi ci serve dell'acqua Greninja è tutto tuo Andiamo di surf Super efficace, poca difesa speciale Addio caro Crustol. E si può proseguire. Altro allenatore. Qui però abbiamo anche uno strumento. Quindi prendiamoci questa ricarica totale. E sfidiamolo. Ha bisogno di sfidarmi questo. Ha bisogno di lottare con me. Va bene. Caro Everett. Everett Ross. Proprio lui. Allora. Furfru tipo normale. Andrei di Airslash sperando in un brutto colpo. Giga Impatto ha fortunatamente fallito. Non arriva il brutto colpo. Allora andiamo di Drago Pulsar. Bottom Guard, se aumenta di molto la difesa, noi fortunatamente usiamo l'attacco speciale. Ah, ci butta un po' di sabbia negli occhi. Però riusciamo comunque ad attaccare. Buono, buono. Abbiamo battuto anche Everett e il suo furfru. Saliamo qui sopra. E andiamo a prenderci quello strumento. È sorvegliato da nessuno, anzi, ci sono due strumenti. Uh, Muteonite X. E qui allora Mutonite Y. E con queste due mega Megapietre, lo sapete meglio di me, possiamo fare Mega Evolvere il nostro Mewtwo. Quindi se vi interessa prendere quelle mega pietre, assolutamente andate lì. Qui abbiamo un'altra allenatrice, sfidiamola. Il mio Drago ti distruggerà. Azza. Azza. Che Drago ha lei? A Tyrantrum? Bellissimo comunque questo, questo Pokémon fossile, bellissimo. Andiamo di Drago Pulsar, super efficace. Chi distruggeva chi? Ah, tu distruggeva molto probabilmente, sì, perché sei rimasto con un HP, sculando come non so cosa. Tyrantrum di merda. E quindi ce l'hai fatta. Allora, mandiamo Greninja, sperando di poter attaccare per primi. E andiamo di surf. Sì, perfetto. Perfetto. E a questo punto manchi solo tu di sotto. Diamoci una, una revitalizzata veloce al nostro Neuvern, eccolo qui. Super pozione. E andiamo a sfidarlo. Salve. One last dance before the league. Un'ultima battaglia. Anzi, un'ultima danza prima della Lega. E chi se non tierno può chiederci di danzare. Ma nel capo Blastoise noi diamo Neuvern... Non è buono questo matchup? Assolutamente no. Ma andiamo a questo punto contro Blastoise Pikachu. Sperando che Pikachu resista ad un primo attacco di Blastoise. Perché per me con un idropompa ce lo ammazza. Ok, Ice Beam no, fortunatamente. Ice Beam non ci ammazzerà mai. Andiamo di Electro Ball. Agendo quindi sulla difesa speciale di Blastoise. Che è sicuramente minore rispetto alla difesa fisica. Vediamo. Buono, non gli torniamo più di metà vita. Altro geloraggio che non ci fa molto, e andiamo qua ancora di Electro Ball. Il primo Pokémon di Tierno è stato sconfitto. Ora, lui ma nel campo Raichu. Ecco, anche il tipo elettro lo soffriamo molto noi, eh. L'unico che può effettivamente fare qualcosa contro il tipo elettro è il nostro Gudra. Oltre a Pikachu, ma Pikachu è un po' una, una scelta un po' del cavolo. Allora, andiamo di Flame Tower. Thunder non ci farà nulla, mentre noi con Flamethrower dovremmo fare un buon danno, e eh, va bene così. Eh, usiamo Zerrage Gomb, che magari riusciamo ad avvelenarlo. Eh, non facciamo molto più danno rispetto a Flamethrower, però riusciamo perlomeno a reggere bene i suoi attacchi e a tirarlo giù. Con calma, ce la si fa. Livello 51 per Gudra. Politeod, tipo acqua, a questo punto tocca di nuovo a Pikachu. Eccolo qui, Politeod, anzi Politoed, sì, più o meno. Andiamo di Thunder Punch, Politeod invece ha una buona difesa speciale, quindi conviene attaccarlo sulla difesa fisica. Luticolo, tipo Acqua Erba, mm, tipo Acqua Erba, cosa conviene tirargli al tipo Acqua Erba? Un bel attacco volante, un bel attacco volante che arriverà da Caolucia. Acrobazia, super efficace e ludicolo, viene one shotato. Colucia prende meritatamente livello 52 vorrebbe imparare, Endavur è, se non sbaglio rivincita, ma no, non ci interessa, ed infine top altro Pokémon di tipo lotta, però usiamo Verna contro Top, andiamo di Aerasoio, che è comunque super efficace. Ereslash, eccolo qua Non viene ucciso in un colpo Peccato però viene fatto tentennare Buono Ma forse Ereslash è Eteralama? Forse è Eteralama, non è rasoglia Nel caso scrivetemelo nei commenti se ho sbagliato Tailwind, no grazie, sarebbe vento in coda E abbiamo battuto Tierno, credo sfidandolo anche per l'ultima volta Nella regione di Kalos Dancing all the way Vai vai, continua a danzare insegna agli angeli a danzare a questo punto ragazzi torniamo indietro in questo percorso che in realtà è molto corto come vedete è tutto qui e prima di andare in questa zona con i recinti andiamo a prendere un Pokémon. vi invito a fare lo stesso nel caso in cui state seguendo questo let's play e lo state giocando anche voi Perché vi serve un Pokémon per ottenere uno strumento in particolare ora vi faccio vedere quale prima curiamoci i pokemon poi andiamo qui nel box allora, già che ci siamo, mettiamo a posto questo biviglio. ecco fatto. E poi andiamo a prenderci un Pokémon. Ho, ho talmente tanti Pokémon nel Pokédex che il gioco è. Cioè, nel box che il gioco è tipo pesantito e non riesce a muoversi velocemente tra i box. Talmente tanti ne ho. Allora, è comunque più veloce di Pokémon scarlatto e violetto su Switch. Prendetevi riquaza. Sostituite un qualsiasi vostro Pokémon, non è un problema di chi sia, tanto poi lo riprenderemo subito. L'importante è che prendiate Requaza e lo mettiate come primo Pokémon nella vostra squadra. Poi ritornate nel percorso 22 e prendete la strada con i recinti. Salve! Ho aspettato da tanto tempo affinché Requaza apparisse. Eccolo! Prendi questo allora e ci dà la dragon scroll per per, per eh, farlo diventare appunto per fare o, diventare il nostro rei mega rei con la dragon scroll direi quindi di dargliela tanto non la daremo mai a nessun altro eh, dovrebbe averla messa qui eccolo qua diamolo rei e così per il meme usiamolo usiamolo almeno una volta giusto per vedere come fa tanto morirà subito molto probabilmente oppure sarà la mvp di questa battaglia How silly of you to work into con my conversation, effettivamente. What are you doing? Che, che è maleducato è la parte nostra, che li siamo passati in mezzo mentre stavano parlando. Elina e Sean. che andare in campo? Wailord e Valtum. Wailord copre comp quasi completamente Valtum. Eccolo qua, Rayquaza. Andiamo di... Come faccio a, a selezionare... Hmm... Forse con il mouse, vediamo. O con action, forse così. Ok, con la S, con la S. Perfetto. Andiamo di... Dragon Scroll e poi andiamo su Valplum. Non mi fa scegliere l'attacco, scusatemi. Eh. Ah, ok, devo selezionare l'attacco. Dragon Dance, allora no. Facciamo Drago Pulsar. E... Azione ok, in questo modo funziona. E attacchiamo Vileplume. Mentre facciamo doppio focus proprio su Vileplume. Perché andiamo di lanciafiamme con Gudra. Su, direi eccolo qua. Mega evoluzione Ray quaza Doppio focus su Vileplume, che non riesce a comunque morire. Andiamo poi di extra rapido su Vileplum E Thunderbolt su Waylord. Eccolo qua, il nostro mega Rayquaza fa effettivamente una kill. Thunderbolt fa malissimo. A Waylord purtroppo il nostro Gudra viene. Anzi, la nostra Gudra viene paralizzata. Allora Rayquaza andrà di Drago Pulsar su Waylord. E Gudra lo sostituiamo. Così almeno prende comunque un po' di esperienza. E mandiamo Greninja in campo. Guardo l'incazzatissimo Mega Requaza. Che con Drago Pulsar a momenti ti tira giù pure Waylord. Niente, continua a paralizzarmi tutti, sto stronzo. Andiamo di extra rapido. Beh, allora alla fine è vero. Requaza si è rivelato l'MVP di questa partita. È lui che ha ammazzato praticamente tutte e due i Pokémon. In questa lotta, perlomeno. Tutte e due Pokémon di Elina e Sean. Rude. Va bene, prendiamoci questo strumento che è la nostra ricompensa, ovvero uno schifosissimo Elisir. A questo punto abbiamo completato anche il percorso 22. Come vedete possiamo finalmente arrivare a Luminopoli dal percorso corretto. Qui c'è la Lega, dovrebbe essere la Lega questa, no è la Palestra scusatemi, la Lega è più in alto è dall'altra parte. Noi però nel frattempo facciamo una capatina al centro Pokémon perché dobbiamo depositare Rayquaza e riprenderci in Overn. Già che ci siamo, appunto, curiamoci Pokémon. Ecco fatto. Andiamo a prenderci il nostro Noivern. E a depositare Requaza, che si tiene la sua Dragon Scroll. Ecco fatto, rimettiamoci poi con il box esattamente dove eravamo prima. Come vedete abbiamo completato praticamente tutti i Divindex. Tranne cui, che mancava manca Lit, dov'è? No, non l'ho completato, giusto? Ah, sarà stato, in, sarà stato riempito da qualcos'altro Aspettate, eh Aspettate, dovrebbero esserci, esserci tre posti liberi qui da qualche parte Però sono stati riempiti da qualcosa, vero? Qui in fondo Vediamo Forse no Vanillit non c'è? Forse qui sopra mi sfugge qualcosa. Sto cercando i posti vuoti lasciati da Vanillit, Vanilux e di Va qualcosa. Però non li trovo. Ah, eccoli, eccoli, eccoli qua. Eccoli qua. Appunto, sono stati occupati da loro. Da Klawitzer, che dobbiamo mettere al suo posto. Ecco qui. Mi sembrava strano, infatti, sarebbero dovuto esserci tre posti liberi. Barbaracol. Che andiamo a posizionare vicino alla sua evoluzione. Eccola qua, Binacle, E prendiamoci anche Gumi. Il doppio Gumi che avevamo catturato per poi metterlo nel Deep Index. Il suo numero sarebbe il 704, quindi esattamente. Allora, 14, 8, 6, 7, 6, 5, 4. Dovrebbe essere qui in teoria, giusto? Sì. Ok, abbiamo anche rimesso un attimo in ordine il nostro box. Tra poco, tra qualche puntata, inizieremo anche il Live Index di. Come si chiama la settima regione? Non mi viene in mente in questo momento. Il Live Index di niente, un vuoto di memoria. Non mi ricordo esattamente la settima generazione, che regione sia, quella delle isole. Alola è come è venuto in mente adesso. Alola. C'è stato questo vuoto di memoria molto fastidioso. E completeremo insieme sia quello di Alola che quello di Kalos. Piano piano li porteremo avanti tutte e due. Fatemi sapere nei commenti in caso se volete che ci, sia, ci siano delle live su Pokémon uh, Fire Rush. dove andiamo a completare il Livindex proprio durante le live che quindi si vengono sfruttate più che altro per parlare tra di noi, uh, chiacchierare un po' mentre nel frattempo vado a completare il Livindex che è un'attività abbastanza in realtà... Uh, Noiosetta, cioè, non c'è molto da fare effettivamente, se non sta lì a farmare, farmare, farmare, fare i passi per le uova, eccetera, eccetera. Detto ciò, quindi fatemi sapere nei commenti, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte e della Lega Pokémon di Kalos che sta per arrivare. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!